Il 20 aprile 2017 risponde il sindaco, senatore Leopoldo di Girolamo. E do quindi la parola alla consigliera Patrizia Braghiroli. Prego consigliera. Grazie Presidente. Eh, visto che l'articolo 12 bis del Regio decreto del 1933, così come sostituito dall'articolo 96,3 del decreto legislativo 152 del 2006, dal quale si evince che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico, che il decreto legislativo appunto sopracitato, il numero 152 norme in materia ambientale ha recepito questa direttiva quadro in materia delle acque, la 2060 CE, la legge regionale 2009 norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e piano di tutela delle acque, che piani regionali di distretto idrografico dettano indirizzi generali in cui si articoleranno i piani regionali di tutela delle acque e relativi aggiornamenti visti i piani di gestione distrettuali, visti che la Regione dell'Umbria sta procedendo all'aggiornamento del piano di tutela delle acque considerato che il DM del 2004 ha introdotto il concetto di deflusso minimo vitale definito come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico, fisico e delle acque nonché il mantenimento della bio biocenesi biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali, che in fase di elaborazione ha una nuova proposta di deflusso minimo vitale, che andrà a sostituire il DMV, così come definito dal DM Ambiente del 28 luglio del 2004, che la Regione Umbria, allo scopo di disapplicare la normativa, sembrerebbe aver introdotto sia nel primo ciclo che negli aggiornamenti del piano di tutela i cosiddetti protocolli di sperimentazione, al fine di sterilizzare le misure imposte dalla legislazione per concorrere al raggiungimento dello stato di di buono di corpi idrici che i costi di tale sperimentazione sono a carico del titolare di concessione autorizzazione allo sfruttamento delle stesse acque che utilizzano per uso prevalentemente industriale idroelettrico che in tali studi per le sperimentazioni sembrerebbero non aver mai termine pertanto procrastinate all'infinito dai concessionari che a loro volta hanno tutto l'interesse a non garantire nessuna portata minima che nell'impianto industriale delle marmore Galleto il gestore non restituisce le acque ai piedi dello sbarrimento ma a valle a diverse centinaia di metri dall'opera di presa, interrompendo la continuità idraulica del fiume Velino, per il quale a monte dello sbarramento nel precedente piano di tutela delle acque era fissata una soglia di DMV superiore a 4 metri cubi al secondo. Chiediamo se sia al corrente di tale pratica e se si intenda porre rimedio a questa consuetudine attraverso la quale sono aggirate le norme ambientali nazionali sul deflusso minimo vitali che contrastano l'articolo 95,4 del decreto legislativo 152 del 2006. Se il Comune si è intenzionato a porre fine a tale pratica, eh, garantisce notevoli profitti a multinazionali concessionari che sfruttano al massimo le risorse del territorio senza ricadute sulla comunità. Quali siano i presupposti giuridici secondo cui il Comune di Terni stipula con il gestore concessionario idrolettico di volta in volta degli accordi che sembrerebbero illegittimi a parere degli interroganti, patti i quali vengono decisi i giorni, gli orari di apertura e chiusura totale del, riascio, del rilascio delle acque della Castaglia delle Marmore, ignorando completamente le esigenze derivanti dalle normative vigenti in tema di deflusso minimo vitale. Quali siano le motivazioni per i quali il Comune di Terni, considerando il patrimonio delle risorse idriche e naturalistiche a fronte di una situazione critica sopra descritta, non abbia prodotto osservazioni durante il processo partecipativo per la redazione dell'aggiornamento del piano di tutela delle acque, di sapere come vengano ripartiti gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per l'anno 2016 e se il gestore sia mai rientrato tra i beneficiari negli ultimi dieci anni, se sia ancora vigente la Convenzione per il Lago di Piediluco, con cui nei primi anni del 2000 il Comune percepiva annualmente circa 500 mila Euro. Come mai non abbia sinora obbligato il concessionario a conformarsi alle normative, garantendo almeno il deflusso minimo vitale per la cascata delle marmore, al fine di promuovere una vigorosa azione di promozione turistica e marketing territoriale che contribuisca a dare nuovo slancio al turismo regionale, in forte difficoltà dopo gravi eventi sismici che l'hanno messo in ginocchio. In ultimo di sapere se il Comune di Terni abbia mai partecipato a incontri di partecipazione pubblica per l'aggiornamento del piano di tutela delle acque e quali siano state le osservazioni presentate o trasmesse, e quante di queste escluse accolte o parzialmente accolte? Grazie. Grazie, consigliera Bravioli. La risposta il sindaco senatore Leopoldo di Gironopo, prego signor sindaco. Grazie Presidente. Eh, è una interrogazione che parte appunto dal discorso del deflusso minimo vitale dal piano tutela delle acque determinato successivamente dalla legge 152 e nel piano di tutela successivo a quella legge, quello del 2009, fu adottato proprio il criterio del deflusso minimo vitale che è la portata istantanea che deve determinare la salvaguardia delle caratteristiche fisiche dei vari corpi idrici e il mantenimento delle biocenosi che sono caratteristiche di quel territorio e di quel flusso. Eh, nella... I valori che erano stati adottati nel 2009 essendo il primo piano erano valori che erano stati adottati a titolo di riferimento operativo in quanto anche le misure previste proprio dalla normativa nazionale richiedevano una prima fase di cosiddetta sperimentazione e per essere poi aggiornati successivamente a seguito delle attività di approfondimento e di valutazione, con l'adozione quindi di valori definitivi successivi di deflusso minimo vitale apposita, tramite apposita disciplina regionale che a quel tempo coinvolgeva pienamente anche le province che avevano una funzione importante nella eh, tutela delle acque. La sperimentazione che è stata prevista proprio dalle misure è stata stabilita direttamente dall'autorità di bacino del fiume Tevere, quindi rispetto alla, a come viene articolata l'interrogazione non è stata una decisione autonoma da parte della Regione Umbria, ma dicevo è stata eh, prevista e dettata dall'autorità del bacino sul fiume Tere, tanto è vero che oltre alla regione Umbria le stesse norme hanno coinvolto tutto quanto le regioni facenti parte del bacino stesso quindi l'Emilia Romagna la Toscana, le Marche il Lazio e l'Abruzzo nel 2011 quindi la regione attraverso una delibera a, eh, la delibera 131 ha aderito a questo tipo di indicazione proveniente dall'autorità e relativamente eh, alla concessione della centrale idroelettrica di Marmore Galleto che è quella che interessa di più dal punto di vista della produzione idroelettrica non è stato sospeso alcun elemento diciamo, di eh, regolazione non avendo la stessa concessionaria richiesta la sperimentazione, quindi la legge incide nel pieno rispetto alla concessionaria e all'utilizzo delle acque per uso idroelettrico. Successivamente la Commissione europea ha dettato nuove norme generali nel 2015, quindi si sono dovute integrare le norme previste dalla legge 152 e dai vari piani decisi in seguito a quello con le nuove norme introdotte appunto il cosiddetto deflusso ecologico dalla Commissione europea nel 2015 con il documento 31. Per questo il Ministero dell'Ambiente a febbraio di quest'anno con il decreto numero 30 ha recepito quelle indicazioni e ha eh, approvato delle linee guida nazionali e ha convocato un tavolo tecnico nazionale articolato a sua volta in gruppo di lavori compartimentali cioè per aree nazionali e territoriali alle quali sono obbligate a partecipare anche le regioni e quindi l'aggiornamento cosiddetto 2016-2021 del piano territoriale delle acque eh, che la Regione ha adottato è eh, stata determinata dalle riunioni di questi cosiddetti distretti idrografici, non dipende quindi da autonome decisioni regionali ma dicevo da tavoli eh, interregionali che sono coordinati dal Ministero dell'Ambiente e quindi sono tutte quante regolate secondo le norme sia europee che nazionali. Nello specifico per quanto riguarda la cascata dobbiamo sottolineare che viene rispettata la portata del deflusso minimo e vitale è evidente che nel tratto in cui c'è la caduta delle acque che è una cosa estremamente particolare eh, nella sua dinamica cinetica con un dislivello importante, i tre salti, rende impossibile proprio quel tipo di eh, meccanica eh, la presenza nel flusso della cascata di qualsiasi specie ittica che invece è presente naturalmente a monte e poi a valle quando eh, il fiume arriva nel NEA. e quindi noi dobbiamo dire che comunque in base a eh, tutte quante queste specifiche sono rispettate pienamente le eh, indicazioni del flusso minimo vitale contenute nel eh, piano di tutela delle acque distrettuale eh, e quindi anche la eh, soggetto che eh, utilizza le acque per uso industriale sta pienamente nelle regole. Per quanto riguarda la cascata stessa avete avuto diciamo, i bilanci eh, riguardanti l'anno 2016 che hanno mostrato pur in presenza di una lieve diminuzione delle presenze dovute agli eventi che conosciamo. I, eh, posta terremoto sottolineiamo che comunque il comprensorio ternano rispetto al resto dell'Umbra è quello che ha avuto il calo turistico minore un quarto rispetto ai territori più compromessi quali quelli che sono naturalmente nel eh, cratere interessato dal terremoto ma anche rispetto ad altre città che hanno nel turismo il proprio Asse fondamentale di produzione di ricchezza, quali Assisi e Spoleto, e che comunque verso la fine eh, dell'anno c'è stato appunto un recupero dopo il calo e si sono chiusi con introiti che hanno visto un massimo importante, il massimo raggiunto nella storia. Eh, sono aumentati i servizi con il Bancomat e in parte anche il POS e stiamo lavorando per concretizzarli ulteriormente, è stata attivata l'area di sosta camper e quindi eh, si cerca di offrire una qualità sempre maggiore di quel bene naturalistico che costituisce uno delle eh, delle zone, dei così, monumenti che hanno una maggiore presenza di pubblico. Anche i dati di questa primavera-estate ci confortano rispetto al mantenimento di questa affluenza. Ricordo che dopo la vendita da parte della provincia dei locali dove è attivo il punto di somministrazione a piazzale Byron sono state anche riviste le eh, proprietà diciamo fa comune e provincia è stata quindi rifatta una percentuale di articolazione e suddivisione degli incassi che ha visto aumentare la quota di spettanza del comune rispetto a quelle che aveva la provincia e questo naturalmente si traduce in un guadagno eh, ulteriore per il comune di Terni e quindi da questo punto di vista possiamo dire che siamo soddisfatti anche se restano da fare eh, percorsi importanti eh, per far sì che quel bene venga sempre di più valorizzato e su di esso si costruisca anche un'industria turistica che non sia soltanto quella giornaliera ma che sia un'industria turistica che vede una presenza articolata in più giorni in modo anche da poter valorizzare anche altri beni cittadini. Grazie signor Sindaco per la replica, la consigliera Patrizia Braghioli. Innanzitutto volevo avvisare che eh, lo streaming non funziona.